Sento uno strano rumore nelle vicinanze di questa piramide vetrosa. Decido di andare a capire che cosa è successo, quindi entro nella piramide. <gasps> Cos'è? So schifo, è di nuovo la F che si muove Avete visto come si muoveva tipo i, i... Non so come dire, il muso, i denti E poi sopra sembra ci sia una tempesta Comunque queste F purtroppo rispawnano Infatti guardate qua adesso Eccola, vedete? Vabbè, adesso io ho un po' atteso Perché in realtà um, non, non è difficile da uccidere Quindi, vabbè Qua davanti succede una cosa un po' strana Io non so che cos'è che mi blocca Però... C'è qualcosa che mi blocca. È un labirinto. È un'altra delle mille prove alle quali sono sottoposto. Ma ok. Um, oh, non posso andare. Ah, forse perché qua si salta. E la lava. Uh, bene, c'è una serie di lava assurda. Stavo per morire. Pessima idea. Andare qua, Dunis. La parte più brutta stava per arrivare finisco questo percorso in realtà abbastanza semplice mi sembra abbastanza semplice, non è che ci voglia un genio ok e ehm, non mi fido <ride> e vengo teletrasportato nel villaggio oscuro dove letteralmente non si vede niente oltre che alberi, case strane, villager che dormono è una presenza molto particolare che nessuno vorrebbe mai vedere No, no, no, no, no, no, no, no, <ride> no, no, no, no, no, no, no, no, no, via Ho oh, mezzo cuore, ho oh, un cuore No, no, non posso correre Scappa Vai in casa, in casa In casa, no, no, no, ci si mettono pure le, le, le bacche di schifo a farmi male No, voglio un'altra casa, ok um, Perché praticamente quella casa non c'era niente Io ho bisogno di cibo, perché qua Ma perché ci sei ancora, tu brutto, stupido, ignorante che non sei altro, vai via Sto apre... Ah! Ah! ah! ah! Ah! no, Non posso mai fare male ai villager. Comunque ho chiuso F dentro. Tu, F schifoso. Non ti permettere mai più. Cos'è questo buio che ci circonda? Che diavolo di villaggio è questo? Minecraft, perché sei così oscuro? No, c'è di nuovo. C'è di nuovo. Come ha fatto ad uscire, ma... <ride> Ok, io non capisco, no, non riuscirò mai ad uccidere questo No No, no, no, no, no, no, no.